Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che inizia di nuovo con la preparazione di una valigia perché sto per partire di nuovo per il weekend, stavolta il viaggio è un pochino più entusiasmante perché sto infatti partendo per un weekend al mare, sono ospite a casa di una mia amica e sono davvero felicissima, entusiasta e non vedo l'ora, anche perché sarà il primo mare di quest'anno e non vedo l'ora di potermi rilassare un po'. In spiaggia sotto il sole non voglio davvero pensare a nulla se non a godermi queste due giornate sto preparando la valigia infatti in questo video vedrete un po' tutto perché vi porto con me quindi adesso prepariamo un attimo la valigia insieme perché domani che è venerdì parto subito dopo il lavoro non avrò tempo di farlo quindi oggi ci prepariamo con tutto e domani si parte insieme e vi farò vedere tutto quello che farò o più o meno tutto anche perché devo un attimo vedere con lei come mi organizzo perché non so se vorrà comparire in un video nel caso cercherò di non farla comparire se non vorrà. Comunque, il modo di preparare la valigia è sempre quello, e cioè ripercorro tutta una giornata tipo, in base a dove devo andare e eh, cerco di pensare a cosa mi può servire, quali sono le attività che dovrò fare, in base a quello poi decido che cosa mettere dentro. Cercherò di non portarmi troppa roba anche perché non ho intenzione di portarmi cose inutilmente, porterò proprio il minimo indispensabile e le cose che proprio amo di più, adesso le scelgo. Intanto vi voglio far vedere le cose che ho comprato, allora stasera sono andata a comprare lo spray solare. Questo è di Lancaster, tutti lo elogiano davvero tantissimo, dicono che è ottimo, io non l'ho mai provato. Questo dovrebbe essere molto leggero, quasi impercettibile, resistente comunque all'acqua e soprattutto dovrebbe proteggere tanto perché la protezione è 50. Vedremo, lo proverò, vi farò sapere. Poi oh, ho comprato anche altre cosine, vediamo. Oh, abbiamo luce. Proprio sparata in faccia ma vabbè ce ne faremo una ragione allora ho comprato anche una crema per il viso con protezione eh, sempre spf 50 questo dovrebbe essere della consistenza tipo gel eh? e ho chiesto proprio spessamente una crema molto leggera perché io ho la pelle del viso mista e quindi tende un po a diventare lucida e uh, a soffocare con prodotti molto pesanti quindi la ragazza di Douglas mi ha consigliato questa, questo gel qua di Dottor Russo mm, non ho mai provato neanche questo, mi sono un po' fidata quindi vi farò sapere anche su questo come mi trovo poi ho comprato poi altre due cosine che però non sono per me Allora, una è questo facial spray quindi Un'acqua per il viso di Mario Badescu e questo dovrebbe essere davvero ottimo. In tanti lo consigliano. Anche mia sorella mi ha detto che è davvero ottimo come marchio e l'ho comprato per la ragazza che mi stava ospitando perché mi sembrava carino portarle una cosa. Un pensierino e poi so che lei adora gli smalti opi e quindi le ho preso questo smalto verde perché lei poi adora tutti gli smalti coloratissimi e le cose proprio molto particolari per cui ci tenevo davvero a farle una piccola sorpresa per ringraziarla per questo suo gesto così carino e poi basta questi sono gli acquisti poi ovviamente mi hanno dato dei campioncini uno è Alien di mugler um, questo l'ho già provato non mi piace tantissimo questo in realtà di coach lo volevo provare vediamo un attimo com'è mm. questo sembra possa piacermi è molto buono molto floreale vediamo se non mi fa venire mal di testa perché io con i profumi ho una relazione un po' strana l'unico che riesco a tollerare è è il mio Flower Bomb questa è la, la confezione mini che mi porterò via perché non mi voglio portare il boccione da 100 ml mm, sembra molto leggero poi mi hanno dato anche questo Guess Bella Vita quindi proviamo anche questo non è proprio ideale spruzzarsi più profumi ma mm, questo è un po' troppo forte per me no, non è decisamente un profumo che può piacermi anche se è molto buono in realtà ma so già che è uno di quei profumi che mi fa venire poi il mal di testa per quanto riguarda i vestitini, l'abbigliamento mi porterò proprio poche cose soprattutto cose indispensabili tipo il telo, il mare, i costumi e qualche vestitino carino ma andrò decisamente per tutte le mie cosine preferite che non metto da un anno perché sono cose che metto solo in vacanza al mare e allora devo un attimo rispolverare e rinfrescarmi le idee e poi torno da voi se c'è proprio una cosa che mi contraddistingue è la capacità di fare salti temporali da una giornata all'altra come se nulla fosse in una maniera proprio impeccabile vabbè a parte gli scherzi sono già partita in questo momento ho appena fatto il rifornimento ieri purtroppo non sono riuscita a filmare alla fine perché volevo fare il più in fretta possibile dovevo fare tutta la valigia scegliere i vestiti ho fatto un po' di lavatrici per cui ho preferito fare quello che dovevo fare e quindi filmare mi avrebbe preso molto più tempo per cui... Ho sacrificato questo pezzo per risparmiare un po' di tempo, lo ammetto, ma ora sono già partita, dovrei arrivare in circa due ore, sono pronta per il viaggio, ho messo tutto in valigia, sono perfettamente preparata, mi sono portata addirittura due ombrelloni e poi ho, ho portato ovviamente tutti gli outfit che non vi ho fatto vedere, ovviamente ve li farò vedere ormai in real time mentre li indosserò là e qua con me ho un po' di cibo perché sono ovviamente uscita poco fa dall'ufficio e ho fame non resisterò fino a quando arrivo là per mangiare per cui mi sono portata un po' di snack un po' di cracker, delle barrette l'acqua un po' di frutta frutta ovviamente tipo stile omogenizzato che un amico del mio ragazzo mi ha regalato per cui la devo provare e niente il viaggio sarà non troppo lungo in teoria due ore ma vedremo anche perché la strada verso dove sta andando è sempre particolarmente trafficata e non è proprio una strada facile però speriamo bene manca ancora mezz'oretta sono arrivata non so sono partita che ero un pugno di nervi dopo una settimana abbastanza complicata di lavoro sono proprio boh, rilassata non so se capita anche a voi ma per me fare un viaggio in macchina da sola è la terapia migliore spesso mi fa lo stesso effetto anche il treno è proprio il concetto di fare un viaggio da sola con i miei pensieri con la strada e non dover pensare a nient'altro se non a guidare e Magari quegli altri pensieri che arrivano naturalmente senza troppo sforzo. Adesso sono davvero pronta per questo weekend. Sono nel mood giusto, ve lo sento. È proprio... Oh. Perfetto. Non vedo l'ora di arrivare perché stasera si mangia. persona con i riccioli più inconfondibili della storia oh. come abbiamo anticipato stasera a pizza qualche no. <ride> volta ci ha fatto bello però aspetta andiamo subito e non Guida dove siamo? Questo è cioè quella che un tempo era un'isola che poi grazie ai detriti del fiume si è attaccata alla terraferma. E di giorno parte. Wow! Il Tempio di Santa Sì, io sono una pessima videomaker perché mi perdo sempre le descrizioni dei posti. La chiesetta di San Nicolò rimane indistrutta. E San Nicolò dell'Isola, perché tempo questa era un'isola. Ecco, San Nicolò dell'Isola che adesso è comunicante con la terraferma. Esatto. Ok. Ma quello è un hotel, è un hotel, il grande hotel Castelli, dove si sono sposati i miei genitori. Ecco, ma... La wow. facciata che mi sa che completamente è scura ho mangiato troppo <ride> anche io ho mangiato troppo <ride> abbiamo mangiato tantissimo abbiamo mangiato una pizza buonissima E salire in cibo esatto, non è. non è proprio il massimo però almeno la buttiamo giù Vero. questa pizza e ora prendiamo il gelato <ride> no, domani domani <ride> gelato ora. sto facendo il giro turistico anzi mi sta facendo il giro turistico del di sessi davanti ma eh, io c'ero già stata ma non avevo visto niente di tutto quello che mi sta facendo vedere sto completamente cambiando idea perché prima per me esisteva solo come posto di mare adesso è in realtà un posto bellissimo da visitare sono molto stupita C'est petit petit. Questo è decisamente il suono che preferisco, non so se mi state sentendo ma <ride> cercherò di stare più vicina possibile. Siamo già al mare stamattina, appena posizionato l'ombrellone e sto aspettando che la mia amica torni perché ha dimenticato la da sua mano a casa e quindi è andata a prenderlo, poi aspetto lei per farmi il bagnetto un po' cretino. ma che bello essere al mare sono troppo felice uh -huh. insalatina per me caccina per i vene <ride> dopo un pranzo un po troppo sano stiamo mangiando il gelatino che abbiamo preso nella gelateria Tama, Tama che è la preferita i gelati e molto di più <ride> dove siamo? Aspetta, non ti ho introdotta. Lei è quella che mi sta ospitando. Ora siamo alla spiaggia Portobello, Portobello che purtroppo ha l'ingresso contingentato ed è al completo in questo momento, però guardate che bellino. Vista dall'altro lato e qui probabilmente, se possibile, faremo aperitivo stasera. Che meraviglia! Ci sono già stata diverse volte qui a oh, Sesti, ma mai dentro il paesino e devo dire che è davvero meraviglioso. Siamo rientrate da pochissimo. Io sono davvero felicissima per questa giornata, mi sono rilassata davvero tantissimo e il mare era davvero stupendo l abbiamo mangiato benissimo poi anche il gelato davvero ottimo come vi avevo promesso vi faccio vedere l'outfit di oggi che è questo vestitino davvero carinissimo l'ho acquistato forse due anni fa da brandy e melville però è davvero perfetto per una giornata al mare poi ho le mie ciabattine acquistate su Amazon, Marco Baianas e i miei nuovi occhiali. Tra l'altro sulla via di ritorno ci siamo fermate in un posto dove fanno tutto senza glutine e abbiamo comprato la focaccia e io davvero non vedo l'ora di mangiarla e <ride> vi faccio vedere poi quello che abbiamo comprato e vi dirò tra l'altro com'è per farvi una piccola recensione. Mm -hmm. Perché andare fuori E fare tutta questa fatica Quando hai tutta questa meraviglia qui Allora la tua prima focaccia Il gusto è molto buono La consistenza è da migliorare mm. Però il gusto c'è, molto buono Bene Chi mm. sto mangiando la pizzetta non è male Però Ormai non mi ricordo più come sono fatte le cose col glutine, quindi per me è buonissima. Mm -hmm. Allora, la cena è pronta, l'ha preparata Irene che adesso ce la presenta. Allora, abbiamo qui davanti a noi un mix pseudo indiano, ispirazione indiana, composto da lenticchie, riso jasmine, non basmati perché ci piaceva di più, e delle zucchine rigole con un po' di peperoncino. Vediamo com'è. Ok, e rosmarino? E rosmarino rubato ai contadini. <ride> Perfetto, ristoratori, assaggiamo. Eh? Assaggiamo. Facciamo la reaction. Eh no, penso se fai la faccia da smorfio schifata. Aspetta, ho oh. faccio come io. Non possiamo fare la faccia mm. schifata. Ok, buono. Oh, uh, le zucchine pizzicano. Questo piatto non è buono. Questo piatto <coughs> è ottimo. <ride> non lo <sono> scemo. <ride> Dai, tu di mischiare le zucchine dentro? Perché le zucchine sono completamente senza sale. No, mmm, no, c'è che pizzica. Troppo piccante? Cosa? E zucchine? No. Non ne sento piccante. Non sono piccanti. <ride> Brava Irene. Non è male. Mole. Per me 10. <ride> era diventata liscia dall'ansia non è vero l'abbiamo lisciata poco prima della cena e ora sono diventata liscia di nuovo per, <ride> per colazione abbiamo un super classico uova strapazzate con pane tostato questo è il pan bauletto di Nutri Free che vince la classifica tra il pane senza glutine più buono assaggiato ad oggi e lo approva anche Irene. Ho provato con l'ode. <ride> Oggi niente male perché sta piovendo, ma sono contenta anche così, anche perché ci stiamo rilassando tantissimo, c'è una bella rietta, il tempo è perfetto per <ride> oziare proprio. In santa pace abbiamo pranzato con focaccia, tarta salata e un po' di lenticchie avanzate da ieri. e Ora non rimane che dormire e riposarsi un po' prima di ripartire. Intanto vi volevo raccontare di più sulle creme che avevo acquistato perché tra l'altro abbronzava quasi zero perché poi ieri c'erano un po' di nuvole e... Non mi sono proprio per niente quasi abbronzata, forse un po', ma meglio così perché vuol dire che funziona la crema e tra l'altro devo dire che non unge per niente, è perfetta come crema e non si sente quasi sulla pelle e non ha quel profumo tipico di crema solare che a me non piace. Per cui quella crema lì di Nancaster è perfetta. Mentre quella per il viso, è un pochino particolare. Allora, ha questa spazzolina qui come applicatore e poi la devi schiacciare da qui per far uscire il contenuto e poi la spalmi sopra il viso. Ha protetto la pelle alla perfezione, però si sente un po' troppo l'alcol, quindi ha una quantità di alcol un po' troppo alta dentro e quindi proprio senti sia l'odore che quando la applichi sul viso pizzica un po però in teoria è arricchita con acido ialuronico e vitamina E per cui ti dà un po' di idratazione protegge la pelle comunque non ostrisce i pori e comunque la pelle non diventa troppo lucida per cui va bene per chi ha una pelle un po' grassa o mista ma non mi sentirei di consigliarla che ha una pelle un po' più delicata e più sensibile detto questo poi è un'ottima crema, anche questa non sa di crema solare e tutti i solari per il viso che avevo provato non mi sono mai piaciuti. Questa, a parte il fatto di avere troppo alcol, mi piace. Tra l'altro sto parlando un po' sottovoce perché Irene è di là che sta dormendo e non vorrei disturbarla e mi sa che vado anch'io a riposarmi un po'. Su questo muro invece state vedendo una parte della sua stanzetta che è davvero molto carina. E se ve la sto facendo vedere nel video è perché le ho chiesto l'autorizzazione. <ride> ecco un altro degli outfit che mi sono portata dietro ma che non ho indossato perché <ride> sta piovendo. Quindi <ride> ci sarà un'altra occasione sicuramente per questa tutina. Volevamo farci un giro a piedi prima di prendere la macchina e tornare a Milano, ma mi sa che non si riuscirà a fare. Yeah, stiamo ripartendo, stiamo tornando Lo a casa. Siamo prontissime! Mica tanto! No, in realtà non siamo pronte perché Irene voleva rimanere e io anche. Vabbè, sarà per una prossima volta. Torneremo. Torneremo, sì. Torneremo anche se è servita anche questa giornata. Così, di relax, eh? Totalmente. Ci voleva tra 500 metri alla rotonda. Okay, Prendila, eccomi di nuovo a casa. Sono appena rientrata. Sono davvero contentissima di questo weekend. Mi sono portata dietro. Alcune cose probabilmente non le posso mangiare io, questi forse sì, sono delle pinolate, dei biscotti con i pinoli, questi probabilmente li posso mangiare. Poi ho portato i panzotti, questi li ho portati per Andrea e per suo fratello, poi ho preso il pesto e questo è un avanzo di focaccia. E posso dire che questo è stato un weekend davvero bellissimo, sono super felice e molto molto grata alla mia amica di avermi regalato questo weekend un po' da insider perché io a Sestri c'era già andata ma non l'ho mai vista da questo punto di vista di un locale, quindi sono davvero felice. Il video finisce qui, spero di avervi riportato un po' a vedere cose da un punto di vista diverso, ci rivediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video, nel frattempo io vi mando un mega abbraccio gigantesco e a presto, ciao!